Fa due parole sulla posizione della città metropolitana sul problema del teleriscaldamento. Buonasera a tutti. La città metropolitana non ha una posizione sul problema del teleriscaldamento, nel senso che io vorrei solo segnalarvi questa, questa cosa qui. Noi abbiamo ricevuto questa vostra comunicazione qualche settimana fa tramite la segreteria del sindaco della città di Torino. Abbiamo ricevuto, penso pochi giorni fa, Carla, correggimi, stamattina la documentazione che qualcuno di voi ha predisposto e che ha ehm, inviato ad IREN con le relative risposte, eh, città metropolitana però su questo tema, ancorché sia l'ente di area vasta che coordina i comuni e tutto quanto, su questo tema non ha una competenza specifica, siamo anche noi, come si può dire, azionari di Iren per il 2,5%, quindi abbiamo po un pochino, poca voce in capitolo. Quindi, io mm, posso rimanere con voi qualche minuto perché arrivo da una riunione e poi devo andare ad Alpignano ad aprire il ponte, che è un altro problema abbastanza, abbastanza importante. Aprono il ponte. Alle 22 questa sera si apre il ponte di Alpignano, dopo mesi che era Ehm, no, quindi eh, se ci sono delle cose che si vogliono dire o dei documenti che mi volete consegnare va benissimo, io mi posso prendere l'impegno e mi faccio tramite di consegnarle al sindaco di Torino che è lui la persona che eh, in qualche modo è, è referente di questo tema, non è qui perché l'ufficio non è qui ma è a Palazzo di Città e di conseguenza quello che posso fare questa sera è, è questo, ecco. Vice Sindaco Suppo, eh, Fabrizio Maffioretti, Presenza Italia, posso fare una domanda? Sì. Lei ha parlato del 2,5% de di azionariato su IREN, però IREN è il 51% eh, eh, pubblico. Quindi sostanzialmente i comuni e la città metropolitana si possono mettere d'accordo per avere un'influenza e far pesare quel, 50, quel 51% in, in consiglio di amministrazione. Sbaglio? No, il nostro parol di città metropolitana, come ti chiami, non lo so, Sergio mi ha chiesto qual è la posizione della città metropolitana, la città metropolitana su questo tema non ha una posizione, il 2,5% è normato da un patto parasociale, non vi starei ad annoiare con uh, insomma, i contenuti di legge e uh, di conseguenza noi non abbiamo neanche un membro di, eh, espresso direttamente dall'ente nel Consiglio di, di Amministrazione, ma lo concordiamo sempre con la città di Torino tramite questo patto parasociale. Punto. Grazie. Eh, vabbè, noi eravamo venuti qua alla città metropolitana perché lo russo ci aveva detto sotto il comune, ah no, ma qua ognuno sindaco... E per sé e quindi abbiamo pensato di riunire tutto in un, in un mazzo e venire alla città metropolitana a chiedere allo russo come sindaco della città metropolitana di darci delle risposte, darci delle risposte che noi in parte ci siamo dati con il nostro opuscolo informativo sul teleriscaldamento. È stato un duro lavoro perché ognuno di noi sapeva solo che doveva andare a pagare queste bollette che diventavano sempre più care e quindi abbiamo chiesto il 5 marzo con la nostra prima petizione eh, soluzioni al Sindaco russo che ha mandato a prendere la petizione l'assessora Foglietta sotto la direzione di IREN Irene come al solito non si fa mai vedere neanche lì la prima volta e tutte le altre quattro volte che ci siamo andati non si sono mai fatti vedere, adesso pochi giorni fa hanno risposto alla nostra autosospensione pagamenti delle bollette del teleriscaldamento oltre i 40 giorni che avevano di tempo per rispondere e ci hanno detto che non c'è nessun problema e che va bene così, che le bollette sono giuste, non si sono sbagliati e quindi di continuare a pagare, che però loro ci possono venire incontro dilazionando il pagamento, visto che siamo rimasti indietro di qualche mese. E, oltretutto adesso Arera ha concluso il suo studio informativo sconoscitivo sul teleriscaldamento e ha riscontrato delle criticità. Quando l'autorità per l'energia si pronuncia con la parola criticità vuol dire uguale speculazione. E quindi, visto che adesso non c'era mai stata una tariffa per il teleriscaldamento, è già dal 2014 che varie associazioni e compagnia bella di teleriscaldati e non teleriscaldati gli chiedevano ad Arera di mettere una tariffa, di esprimersi con una tariffa sul teleriscaldamento e adesso con questa bolla speculativa sul gas a cui... Tutti, tutti i produttori e fornitori di teleriscaldamento ci sono andati su dietro perché la legge glielo consente di gli dare la facoltà di usare il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, cioè alla borsa di Amsterdam, non a quello che la pagano loro, cioè la speculazione, gli, gli consente di usare il prezzo speculativo di, della borsa di Amsterdam perché quello è il prezzo di riferimento per l'Europa e di farci le bollette. Poi se loro lo consumano questo gas, ora lo consumano, che fra l'altro non consumano neanche il 20% di gas per il teleriscaldamento, dato che la, maggioranza, la maggior parte della, del, di questa energia è cascame termico prodotto dalla cogenerazione. Quindi io adesso do al vice sindaco su un po', questo opuscolo, così si fa anche lui due idee come ce le siamo fatte noi, E, e però eh, il problema non si risolve qua. E quindi e dovremmo, non lo so, dovremmo andare <ride> a fare una visita a, a Stefano Lorusso a Palazzo di Città, visto che non si è scomodato a venire qua sì, e, è, è un problema, è un problema perché a noi ci arrivano tutti i mesi, tutti i mesi e prima solo ai forfettari gli arrivavano 12 bollette all'anno ma adesso anche chi è a consumo, appunto per questa speculazione, questi prezzi che sono esplosi ci sono preventivi per la stagione in corso di 8.000 euro per singola abitazione cioè 8.000 euro sono 1.200 euro giù di lì per un mese di riscaldamento cioè io non lo so con cosa ci, ci riempiono i termosifoni, con l'acqua o con, non lo so l'oro, non penso quindi è un problema che noi rimandiamo alla politica, perché è la politica che si deve prendere come carico, bravo, si deve prendere carico di questo, perché se no a cosa serve andare a votare? Non serve proprio a niente. Quindi la politica in questo caso ha il potere, ha l'autorità di stabilire un punto a questo perché non è vero che ci vengono a dire che siamo solo un ente locale non è vero il sindaco in mancanza di una tariffa da parte dell'autorità sull'energia ha il potere di dire a Irene adesso invece costa così adesso lo fai pagare quello che consumi è un 5% di guadagno per te questo dovrebbe fare un sindaco per i suoi cittadini ma invece no si preoccupa delle azioni di Irene eh poverini Scusate, la eh, sì, faccio velocissima, io sono, sono di Gruviasco. Eh, volevo riprendere eh, gli esiti di questa indagine avviata sul teleriscaldamento di Arera che consiglio di leggere attentamente, perché Arera stessa parla di iniquità del prezzo del teleriscaldamento. Perché eh, analizzando le tariffe applicate in tutta Italia, si sono scoperti casi in cui addirittura la tariffa del teleriscaldamento è più elev elevata di quella che è il costo evitato. Il costo evitato è quello che costerebbe eh, come riscaldamento la caldaia a gas. Okay? Quindi ci sono stati ampi margini di rivalorizzazione del capitale dei profitti che non corrispondono ai costi tra l'altro l'iniquità tratta anche il fatto che la produzione di teleriscaldamento non è tutta legata al gas nel senso che l'alimentazione del teleriscaldamento avviene con altre fonti, da noi a aggrugliasco l'80% dei teleriscaldati è teleriscaldato tramite l'inceneritore e quindi i cittadini pagano già la tariffa di smaltimento dei rifiuti con cui si recupera il calore e si porta il teleriscaldamento nelle case. A questo punto Arera ha inviato al Parlamento l'esito uh, della sua indagine perché occorre determinare la, tar la tariffa in modo congruo andando ad analizzare quelli che sono i costi di produzione con una valorizzazione del capitale adeguata ma non eh, con una tariffa che è veramente iniqua e che ha determinato una divaricazione che non corrisponda ad aumenti dei costi variabili per la produzione del teleriscaldamento. Prima cosa la tariffa, secondo luogo i distacchi, il sindaco metropolitano di Torino deve sapere che a Grugliasco, a Nichelino a Torino ci sono famiglie distaccate, su questo corre una posizione ben precisa da parte della politica dove sono le politiche sociali, se una famiglia perde il lavoro o non ha un reddito adeguato per pagare bollette esose occorre che qualcuno intervenga. Non è giusto distaccare intere palazzine e lasciare al freddo persone ammalate, disabili e bambini. Tra l'altro adesso per fortuna abbiamo temperature miti ma con l'arrivo del freddo rigido sui distacchi noi vogliamo che ci sia una posizione. Noi siamo andati a visitare le famiglie di questi palazzi distaccati, non abbiamo mai visto l'intervento di un assessore o di un assessorato alle politiche sociali. Mi sembra un po' un disinteresse che dimostra un'insensibilità che è inopportuna, direi. Ok, grazie. Solo una chiosa e, e poi vi devo salutare. Vorrei evitare un fraintendimento, ok? Cioè, io comprendo molto bene la situazione che state vivendo, non perché sono un teleriscaldato, ok? Perché io abito in Valle di Susa, un posto dove mediamente fa un po' più freddo che in città. Ma le bollette aumentate le riceviamo anche noi, nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei nostri edifici pubblici. Il, okay? il, il problema è il portafoglio, assolutamente signora, ma non pensi che i portafogli degli enti locali siano molto più gonfi di quelli di, di altre situazioni, perché è una speculazione, come è stata detta, giustamente, che sta colpendo a 360 gradi. Tutto il comparto produttivo, il comparto delle famiglie, gli enti locali, noi abbiamo la responsabilità di riscaldare, illuminare le scuole superiori e non, non, non nego che stiamo facendo fatica a trovare i soldi nel nostro bilancio per garantire ai nostri ragazzi di svolgere delle lezioni in un clima no, ambientale che sia dignitoso. Quindi, Concordo quando vi viene, viene detto che è responsabilità della politica trovare delle soluzioni e il problema vostro è figlio del fatto che nel primo decreto aiuti questa vicenda del tetto di riscaldamento non è stata citata e di conseguenza si è creato anche un vulnus un po' particolare alla quale poi dovevano mettere eh, mano le singole realtà locali, singole realtà locali che lo segnalo, sono nuovamente lo segnalo in grandissima difficoltà perché anche loro subiscono il rincaro dell'energia, dell ok? Quindi eh, quello che vi volevo semplicemente dire è che la mia presenza qui questa sera è per ricevere documenti, per ascoltare e per farmi da tramite con il sindaco perché la città metropolitana non ha la competenza specifica su questo tema, è un ente di secondo livello, l'esperienza che mi ha descritto signora la condivido, nel senso che quando c'è un problema di questo tipo eh, bisogna far intervenire l'assessore alle politiche sociali, segnalo che la città metropolitana non ha questo tipo di deleghe di competenza, ha un assessore che si occupa di, di, di queste cose ma non ha una competenza specifica. Quindi, L'invito che vi faccio e l'impegno che mi prendo anche io è quello di da parte vostra contattate le amministrazioni locali dei vostri territori. Io manderò una comunicazione, ci occupiamo di scriverla e la mandiamo ai comuni dell'Interland e ci facciamo tramite con, con il sindaco Russo di veicolare i documenti che mi avete lasciato. E vediamo se questa situazione in qualche maniera può essere, sì. può essere sbloccata. Se, ecco, Carla, se si vuole possiamo anche organizzare un incontro coordinato insieme e, e perché no? Scusi, Ma per me comunque è inconcepibile che la città metropolitana lei in quanto rappresentante venga qua e dica che non hanno una posizione netta sul problema del teleriscaldamento. Cosa vuol dire quindi? Che, a loro, che la città metropolitana va bene, che siano aumentati al 300% i, le bollette del teleriscaldamento o non, hanno, non vogliono prendere parola su questo? L'altra cosa è sulla questione dei distacchi. Il riscaldamento è un bene di prima necessità. Non possiamo lasciare le famiglie senza il riscaldamento, non possiamo andare a distaccare dove ci sono dei debiti e a distaccare il riscaldamento perché se si, vedevamo una bolletta da 150 70 euro al mese adesso la vediamo da 200 se le persone non riescono a pagare devono avere comunque diritto a essere riscaldate quindi quindi la città metropolitana oggi per noi per noi anche se non ha le derghe in questione tutto quello che volete per noi oggi la, la città metropolitana deve uscire col fatto che dica uno. L'aumento del teleriscaldamento è inconcepibile, sono tutte speculazioni e, so e come città metropolitana siamo contro queste speculazioni. Due, a Torino e in tutti i comuni dove agisce la città metropolitana non ci devono essere più di sacchi nelle case che non riescono a pagare il riscaldamento. Questo deve dire la città metropolitana, non che non ha una posizione in merito. Io le chiederei prima di andare via di prendere una posizione su queste due cose i distacchi e l'aumento del teleriscaldamento forse non è chiaro non è competenza dell'ente che io in questo momento sto rappresentando perché le posizioni, le, posizioni si ass le posizioni non si assumono con le chiacchiere si assumono con gli atti ufficiali con le determine, con le delibere non è una nostra competenza specifica un invito ai comuni è quello che ho detto prima l'invito ai comuni è quello che ho detto prima e eh, se per lei sono chiacchiere questo però non è un problema mio nel senso che lei viene qua a dire la città metropolitana deve dire e deve, deve, deve fare forse perché è l'unico ente che l'ha incontrata perché mi, mi è sembrato che avete ricevuto parecchie porte in faccia quindi da Irene, esatto, quindi direi che probabilmente in questa fase no, io ribadisco disponibile a interloquire con i sindaci, col comune a come diceva la signora, a farsi carico anche di proporre degli atti eccetera. c'è anche qui L'albo allora, pretorio è pubblico, l'ambiente e il controllo sul ciclo dei rifiuti sono un'altra partita. l'albo pretorio è pubblico, andate a cercare se c'è un atto dove la città metropolitana impone la chiusura di, delle, delle, dei riscaldamenti, se lo trovate me lo fate sapere perché non l'ho firmato io e io oggi non lo so. Okay? Signora, sono perfettamente d'accordo, infatti sono qui per questo e vi sto dicendo, se c'è una necessità di porta, farmi tramite con i comuni e con le istituzioni di, di, di Torino e dell'Interland dove c'è questo problema, io sono qui, altrimenti sarei da un'altra parte, non ho difficoltà a espormi. Quando mi si dice adesso si esce perché la città metropolitana deve dire e deve fare, la città metropolitana non si fa dettare la linea da, da primo che passa, innanzitutto. Due... Eh, proviamo a costruire insieme un percorso che provi a risolvere un problema che ripeto è di tutti è di tutti allora okay. aspettiamo che lei si faccia promotore di questo invito a tutti c'è un altro problema c'è un altro grave problema sul problema dei distacchi è che Irene dal distacco anche se c'è un'amorosità di poche centinaia di euro perché tutta quanta la bolletta Passa attraverso all'amministrazione e non più ricevi la, la bolletta individuale, ma passa attraverso il condominio. Attraverso il condominio. Questa è un'altra ingiustizia, perché il teleriscaldamento è un'utenza a pari di luce e gas, quindi la bolletta deve essere individuale, non si può scaricare l'amorosità di due condomini su tutto il condominio. E al, e allora appunto e questa è una cosa assolutamente da togliere di mezzo perché un conto se c'è la caldaia centralizzata a gas allora sì l'amministratore si deve fare carico di ripartire i costi ma in questo caso del teleriscaldamento l'amministratore non c'entra una beata niente proprio e deve essere Iren che si prende in carico la lettura e la, mandare le bollette a casa degli utenti, perché assolutamente è un'utenza, non è un problema condominiale, questa è un'utenza, gira per tutta la città, quindi Irene si deve prendere il carico delle bollette e delle letture, che poi oltretutto il teleriscaldamento a consumo è un'altra bagianata, è sempre stato forfettario a metro cubo abitativo, perché? Perché quest'acqua gira, gira, gira, gira e rigira e quindi deve essere di nuovo così, come è stato detto nel 1980, con quel referendum con cui è sancito che Torino è diventata la città più teleriscaldata d'Europa, e si diceva adesso facciamo la rete, costa soldi, ma in un futuro pagheremo un forfè basso, il futuro è oggi e abbiamo dei consumi di 8.000 euro a stagione per stare al freddo,